che la devi vedere, guarda. Mi sotterrerei. Basta un commento offensivo per creare una ferita profonda. La violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere punibili penalmente. Se ti senti ferito, se qualcuno ti fa soffrire su internet, non rimanere in silenzio. Parlane con chi conta per te. Può aiutarti. Cyberbullismo, se lo racconti, ti aiuti.